Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Restart, ripartenza, ripresa, tutti i termini che stiamo attraversando con le imprese che sono stati nostri ospiti e ci hanno dato dei piccoli segnali, dei grandi segnali di ripresa e di ripartenza. Ma questa sera dedicheremo, grazie a un parterre di donne professioniste che sono qua con me, a tutti gli strumenti che possono essere utili agli imprenditori e ai manager che guidano queste imprese. Ma non sono da solo, Eccomi qua, ma al mio fianco sempre Hilda. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri cari telespettatori, che ci stanno seguendo in diretta, canale 810 di Sky e in streaming sul sito www.wetb.eu. Devo dire che i tuoi post su LinkedIn però Sto hanno un grande successo. Un grande successo, Ilda, un grande successo. Io non capisco, li faccio io niente, li fa Ilda pam pam, 1000 2000 1005, ma non lo so, non lo so come è. Grazie, prego, prego. Grazie Ma non siamo soli, non siamo La dottoressa Giussi Biandelli, educatrice e consulente finanziaria. Buonasera a tutti. <ride> e la psicologa che è in diretta, eccoci, Annelia Di Cappini. Buonasera. buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, che bella location che ha, dottoressa. Che bello sfondo, che, che, bel, quadro. che bel quadro, complimenti. Dove l'ha comprato, Gra dottoressa, il quadro? <ride> no, è mio. Ah, è suo? <ride> è mio. <ride> Lo vogliamo anche noi, lo vogliamo anche noi. Come si chiama questo quadro, dottoressa, che ha dipinto lei? Fiori d'autunno. Fiori d'autunno. Ma abbiamo appena passato le, le, le solstizio d'estate, invece siamo fiori d'autunno. Mi piacciono i colori un pochino più tenui dell'autunno. Oh. No, adesso c'è questo sole accecante che è... Oh. Che anche troppo. Devi <ride> capire, capire, esatto. capire Giussi, che è la dottoressa questo. sta nel mare dell'Umbria, perché la pubblicità è il mare dell'Umbria, loro hanno il mare di colori dell'Umbria. Complimenti comunque. a parte le bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Eh. Complimenti dottoressa. Perché è eclettica, Grazie. oltre che vede due o tre lauree, non me ne ricordo più quante ne ha, anche dal punto di vena artistica la dottoressa è sempre con noi e ci sostiene. Giusy, eccoci qua a parlare di quelli che sono gli strumenti che possono essere di aiuto per le imprese. Abbiamo navigato, ci manca ancora una puntata che andrà in onda mercoledì prossimo e Abbiamo fatto un bellissimo cavalcata con le imprese con Restart. Una tua idea, il nome Restart. Mi ricordo. È stato un tuo sì, titolo, un tuo, un tuo progetto dal punto di vista del nome Restart. Oltre alla crisi di press italiano attivo dal 2014 fino al 2018. Pausa. Adesso do, nella ripartenza hai detto: va bene, ripartiamo con Restart. Grazie Giussi per il sostegno. Ma gli strumenti, cosa ci può essere utile in questo periodo di ripartenza per le imprese e per gli imprenditori? Lato finanza, Giusy, lato soldino. Beh, eh, gli strumenti adesso che stanno uscendo, comunque che vengono promossi e suggeriti, e incentivati dai vari enti istituzionali che sono le regioni, piuttosto che a livello centrale governativo, sono molteplici. Diciamo che quelli più importanti, che sono anche quelli che hanno avuto molto successo in questo ultimo periodo, parlo ovviamente in primis la famosa garanzia pubblica del Medio Credito Centrale, che ha avuto successo fin dall'anno scorso nella partenza del periodo diciamo, più difficile dal punto di vista economico, quindi che è stato il driver di eh, rilancio per poter sostenere le aziende e per poter... Mh, concedere l'accesso al credito anche a quelle aziende che qualche tensione finanziaria, qualche problematica comunque la... la attutivano e la, la registravano dato il periodo, quindi sicuramente il fatto che alla fine di maggio col decreto sostegni bis è stata prorogata questa possibilità, quindi la possibilità di accedere alla garanzia pubblica fino a fine anno e questa è un'enorme opportunità sia per le aziende ma anche per il settore bancario che sostiene con l'erogazione del credito le aziende, quindi ha un impatto positivo sia per la parte azienda e l'impatto positivo sia per la parte bancaria e finanziaria perché consente anche alle banche di andare a mitigare quelli che sono gli accantonamenti a patrimonio, questo è fondamentale in un bilancio della banca, chiaramente dando la possibilità, una maggiore possibilità, un maggiore accesso alle aziende. Questo non significa che l'accesso alla garanzia sia sostitutivo della valutazione del merito di credito oppure che la garanzia permetta di andare ad affidare aziende che non sono meritevoli. Significa semplicemente rafforzare quella che è l'operazione che un'azienda va a proporre alla propria banca, al proprio istituto bancario di riferimento, rafforzarla perché la garanzia pubblica è una garanzia importante e forte, ma di per sé l'operazione di, di, di, di richiesta di accesso al credito, quindi l'operazione di finalità che sia liquidità o che sia investimento deve essere sostenibile per l'azienda al di là della garanzia. Chiaramente il supporto, l'aiuto della garanzia pubblica è un supporto in più che aiuta le aziende, primo ad avere delle condizioni migliori a livello di pricing, quindi a livello di tassi, di condizioni, di spese dell'operazione. Il secondo aspetto appunto è l'impatto positivo anche nella valutazione dell'operazione perché aiuta le banche a sostenere più aziende perché sono meno gli accantonamenti che devono fare a bilancio. Grazie Giusy, ci sta dando delle, delle, delle, parole, delle parole che sono supporto, supporto le imprese e Rapportare, rafforzare sostenibilità, sostenibilità e comunque rimane il merito di credito cioè comunque la valutazione che l'azienda deve essere in condizione in virtù del progetto che presenta, del proprio business di sostenere la rata perché in quella è la sostenibilità e quindi essere meritevoli significa essere in grado di far fronte all'impegno assunto in questo momento. Ecco, allora rimbalziamo subito dalla dottoressa Scappini, eccola qua che appare con noi, sono circondato da donne questa sera, devo stare molto attento. Dottoressa però il supporto che ha detto adesso Giussi, lei ha parlato Giussi dal punto di vista finanziario, ma... L'aspetto psicologico di un imprenditore, di un manager in questo periodo, Giuse, che sono come hai detto tu prima nel backstage? Sono soli? Soffrono di solitudine alcuni capi? C'è la solitudine del capo, del manager? C'è la solitudine del capo, dottoressa? C'è la solitudine del manager? E anche la solitudine, mi verrebbe da dire che c'è anche la solitudine del cambiamento. Eh, siamo in un'epoca di cambiamento, quindi il capo sente maggiormente la solitudine perché vecchi strumenti eh, di comando, chiamiamoli così. Eh, oggi devono cambiare, devono mutare un pochino. No? Eh, tutto ciò che stiamo facendo eh, nel nostro ambito, io sono psicologa del lavoro appunto, ma anche con i contatti e le formazioni che costruiamo, sono per creare eh, nuove modalità di eh, interazione all'interno dell'azienda stessa. Perché come tutte le epoche di crisi, di grandi crisi e che il loro hanno però la potenzialità della grande trasformazione esigono una rivisitazione poi dei ruoli. Quindi il vecchio schema, la, la vecchia immagine di leadership deve essere rivista, oggi sempre di più le aziende stanno volgendo lo sguardo alla sostenibilità relazionale, cioè la relazione sta diventando fondamentale perché è il cardine della qualità poi della produzione lavorativa cioè se io vivo in un buon contesto lavorativo e quindi lavoro in uh, ottime relazioni certamente la, la mia qualità del lavoro sarà migliore lo stesso vale per il capo che per il management, managing scusate va bene dottoressa ma torneremo da te per qualche parola di più sul sostegno a questi imprenditori se ci sono qualche iniziativa, qualche corso che possono, eh, quelli che si stanno ascoltando che vogliono magari approcciarsi a, a essere così, come coaching, giusto Giussi, certo. come coaching dal punto di vista anche personale, ma torneremo da te presto dottoressa, è interessante quello che dice sempre la, la, la, la, la dottoressa Scappini, però torniamo da Giussi, che andiamo sulla concretezza adesso anche delle, sì. delle imprese, abbiamo parlato della garanzia medio-credito centrale, Giussi, poi poi la, la linea che è stata molto apprezzata, tant'è vero che è già stata chiusa anche al 2 di giugno, è stata tutta la linea che riguarda la Sabatini, la linea degli investimenti, eh, che però sembrerebbe, dalle notizie che abbiamo letto sulle, sui giornali negli scorsi giorni, che ci possa essere pronto un emendamento. Eh, al decreto sostegni bis per rifinanziarla questa Sabatini. Ricordiamola: per andare... chi non la conoscesse, la conoscono tutti. Ma la Sabatini è un abbattimento dei tassi. Sabatini è la possibilità di abbattere il tasso, degli, il tasso di interesse pagato per un finanziamento fatto in termini di investimenti aziendali, quindi acquisto, macchinari, software, tutto quello che riguarda, riguarda l'industria 4.0, con un abbattimento che può arrivare fino al 3,575 da un 2,75 a un 3,575 chiaramente con la possibilità di avere sempre in abbinamento la garanzia media centrale però è importante perché sugli investimenti industriali piuttosto che investimenti anche in tecnologie, informatiche, tutto quello che riguarda l'integrazione del digitale è importante sia in termini di sicurezza, sia in termini di innovazione tecnologica e di risparmio energetico e quindi questo, in questo le nostre aziende stanno investendo molto, tant'è vero che il plafond della Sabatini è stato esaurito. Anzi, la notizia vuole che appunto è stato chiuso il 2 giugno, ma che le pratiche inserite comunque negli ultimi giorni, nell'ultima settimana di maggio, Adesso le date precise non, non sono note, ma che comunque la parte di imprese che hanno prenotato negli ultimi giorni di apertura della, del portale però non, abbiano, non siano riusciti a prenotare i fondi e quindi non abbiano la copertura. Ora le fasi sono queste, deve essere rifinanziata, quindi devono essere stanziate nuove risorse, si parla di 680 milioni, ma appunto deve, essere, deve uscire ancora l'emendamento che verrà eh, ad implementare il decreto Sostegni Bis e quindi le pratiche che sono state inserite perché comunque hanno un protocollo e un ordine di registrazione fino al primo di giugno potranno avere una corsia diciamo, di precedenza sui fondi che vengono rifinanziati, che vengono inseriti per il rifinanziamento e poi successivamente verrà riaperto il portale per l'inserimento di nuove richieste e di nuove pratiche. Però questo è davvero importante perché comunque si tratta di poter usufruire di un'agevolazione in termini temporali di 5 anni, cioè un'operazione fino a 60 mesi. E appunto questo contributo in conto interessi che è davvero importante. Allora, Giussi, non ti fermo, ma non ti faccio la domanda su Simest, perché invito chi ci sta seguendo di andare su YouTube. Assolutamente. A, a rivedere la puntata a rivedere la puntata certo. per quanto riguardava Simest, che abbiamo fatto con un top manager che abbiamo esploso tutto, tutto abbiamo il Abbiamo disc... ampliamente approfondito. approfondito la, tematica. la tematica di Simest. Quindi abbiamo già visto due bellissimi volani per le imprese, ma torneremo a Giusy perché vogliamo parlare anche di protezione, ma torno dalla psicologa, eccola qua, dottoressa, voglio farti questa domanda, dottoressa. ci sono dei corsi, io sono un manager, sono un imprenditore, c'è qualcosa che si sta muovendo nell'ambito così anche formativo di coaching, come dicevamo prima, per un manager, anche a distanza, sono a Milano, tu sei a Perugia, potresti seguire, c'è qualcosa che si sta muovendo in questo senso? Allora, eh, diciamo che la formazione ha avuto il suo boom, oggi siamo, se parliamo con i manager di formazione, a volte non vogliono più neanche sentirne parlare. E per questo ci stiamo muovendo in maniera, da una parte tornando indietro, recuperare certi tipi di conoscenze che eh, un po' abbiamo perso in quest'ultima epoca, proprio anche a livello aziendale. Dall'altra ci si muove per costruire dei percorsi di consapevolezza che siano poi ambivalenti e paralleli in un certo senso ciò a cui si punta è al benessere del manager al benessere del management, al benessere dell'azienda il manager può contare su persone più, ovviamente ci sono i coach io sono una psicologa e questo faccio in qualità di psicologa abbiamo due modalità un po' diverse è però È importante che un manager si possa affidare anche a personalità di questo genere in maniera individuale. Poi c'è il lavoro invece in gruppo, quindi quelle formazioni, ad esempio, noi ne stiamo costruendo eh, una insieme al professor Coccorese di S.D.A. Bocconi e Diego Parassole, che è un formatore molto molto bravo, ex comico se lo ricordate, di Zelig, costruendo una formazione che porti in realtà ad una consapevolezza tale che ci renda efficaci tutti gli ambiti di vita perché oggi non è più separabile l'ambito privato e l'ambito pubblico o lavorativo, no? la persona può essere efficace, molto più efficace in maniera consapevole ovunque, soprattutto nell'ambito manager insomma L'azienda è la vita del manager. Insomma, no? il nostro cervello non è a scomparti che apro una porta, apro l'altra. Non è proprio così. Non è quello che ho detto prima. Della relazione è quella a cui stiamo andando. La relazione, sì, in senso socievole della, no, del rapporto all'interno dell'azienda, ma la relazione è in senso totale. Cioè noi siamo esseri in relazione, i nostri ambiti di vita sono sempre in relazione. Quindi il benessere fisico del, del manager è certamente anche un suo comportamento all'interno dell'azienda. Grazie. Torniamo dopo da te, dottoressa. Grazie. Sono percorsi molto importanti perché... Un giusto equilibrio di un manager è un giusto equilibrio. Non è facile, assolutamente. L'ingerenza cioè, della parte lavorativa nella, nella vita privata è assolutamente pesante, soprattutto quando si parla di stress e quando si parla a di. a proposito di... Esatto, di protezione e di manager, un manager importante nello svolgimento del proprio ruolo potrebbe rischiare la casa piuttosto che i suoi risparmi? è tutelato in qualche modo? Beh, allora, Chiaramente noi, noi tutti quando esercitiamo la nostra attività professionale, parlo soprattutto dei manager, dei dirigenti, dei liberi professionisti, gli avvocati, i medici, ormai questo, questo aspetto l'abbiamo anche in altri ambiti affrontato, eh, sicuramente noi abbiamo in quel momento noi siamo responsabili di quello che facciamo e abbiamo delle responsabilità patrimoniali, quindi la risposta è sì, è chiaro che Bisogna capire in che modo andare a mitigare questo rischio, quindi un manager, un dirigente, un direttore generale, un responsabile di un'area, di, una, di un ufficio, una, un, un procuratore, cioè tutti coloro che hanno anche, sono dotati anche di potere di rappresentanza in qualche modo, che in quel momento quando loro si relazionano non rappresentano la propria persona ma rappresentano l'azienda per, per la quale lavorano e svolgono un ruolo dirigenziale, di manager. Sicuramente si è responsabili anche con la parte patrimoniale, con la parte personale. Esistono le possibilità di mitigare questo rischio? Sì, esistono in due ambiti, cioè esistono nell'ambito aziendale, quindi l'azienda per alleggerire, per dare anche serenità ai propri, ai propri capi, ai propri leader all'interno dell'azienda, possono comunque riflettere e pensare su delle coperture assicurative che vanno dalla DNO, la famosa Polizia Responsabilità Amministratori, che in realtà è una traduzione distorta in italiano, però Polizia Responsabilità Amministratori, quando non si parla solo di amministratori, ma si parla anche di manager, si parla di tutti quelli che sono le figure che appunto, come ho detto prima, hanno la rappresentanza dell'azienda e quindi sono figure apicali che hanno delle responsabilità. E in questo ambito esiste la copertura di ENO, Director and Officer, e quindi li copri del, nello svolgimento della propria attività. E questo è la tua azienda, è possibile coprire anche nell'ambito, ad esempio, di eh, situazioni giustizie. Di, di, di, eh, cause giuslavoriste, piuttosto che inadempimenti dal punto di vista eh, fiscale, piuttosto che altre mh, problematiche che possono riguardare, non so, la tutela dell'ambiente, quindi là dove ci sia un inadempimento di eh, mh, processi di tutela ambientale, ma sono diverse le casistiche, cioè io ne ho citate tre, ma in realtà bisogna guardare poi il caso specifico dell'azienda per cui si fa questo tipo di, di copertura. Poi esistono invece le coperture, diciamo, le tutele che un, impre un imprenditore, piuttosto che un manager, un libero professionista può intraprendere in prima persona, cioè pensando alla protezione, alla pianificazione del proprio, della protezione del proprio patrimonio perché lo, la finalità non è tanto semplicemente segregare il proprio patrimonio, ma la finalità è la protezione del proprio patrimonio e la protezione della propria famiglia, la protezione delle persone. Ma come viene fatta questa protezione, Giuseppe? Ne parli spesso? Che strumenti ci sono? Perché ne parli di protezione, ma... Gli strumenti è sempre attraverso una tipologia di contratto assicurativo, si parla sempre di polizze assicurative, sono polizze nel ramo vita e quindi sono polizze che possono essere costruite in maniera personalizzata, cioè in virtù di quella che è la nostra esigenza, perché comunque a seconda di quelli che sono gli obiettivi, quindi la protezione della vita, allora parte, parliamo solo della temporanea caso morte, perché allora andiamo a proteggere la famiglia in caso di premorienza della, della, del capofamiglia, che è diciamo, il riferimento da punto di vista reddituale, oppure polizze più strutturate, all'interno delle quali io posso eh, inserire i miei risparmi e attraverso appunto le, i requisiti del contratto della polizza vita, Proteggo il mio capitale, proteggo il mio patrimonio da quelli che potrebbero essere gli attacchi dall'esterno, gli attacchi di terzi. Ed è importante perché queste polizze hanno all'interno un motore finanziario, perché possono esserci polizze a capitale garantito, le cosiddette ramo primo, piuttosto che polizze invece di ramo terzo, che allora cominciano ad avere all'interno un motore finanziario un pochino più strutturato. Oppure anche le polizze eh, multiramo. Che sono un insieme, un mix di questi due rami: ramo primo e ramo terzo. Insomma, sono soluzioni che vanno declinate nella specifica esigenza, nello specifico obiettivo, oserei dire, di pianificazione di protezione della persona e della famiglia. Questo viene. Grazie, Giussi. Gli strumenti ci sono. Gli strumenti ci sono, Ivan, vedi? Educazione finanziaria ad altissimo esatto. livello per le imprese e gli imprenditori, ma torno subito dalla dottoressa, eccoci qua, dottoressa, ma Abbiamo parlato di protezione, la Giussi ci ha parlato di strumenti dal punto di vista proteggere l'imprenditore, la sua casa, i suoi beni, ma l'imprenditore come può proteggere il suo, la sua persona, il, il suo benessere. io, il suo benessere psicofisico in questo momento qui per ripartire, per trovare delle, delle, delle piccole conferme per automotivarsi. C'è un percorso, dottoressa, sto usando dei termini forse sbagliati, ma aiutami, No, sono assolutamente, i percorsi ci sono, io quelli che eh, ovviamente consiglio nel momento in cui ad esempio l'imprenditore prova un disagio perché dobbiamo sempre immaginare l'imprenditore, il manager, una persona con dei meccanismi di difesa estremamente alti per il ruolo che ha no? e quindi prima che si pone nella condizione di affidarsi eh, fatica un po' fa parte del suo meccanismo quindi più che la domanda può proteggersi io mi viene da dire deve proteggersi quello eh, quando mi presento a personalità di questo eh, di questo tipo è sempre a dire che io non sto lì a curare o a risolvere un problema o a curare un disagio ma sto lì a promuovere un benessere tramite percorsi appunto come dicevo prima di consapevolezza, per percorsi di consapevolezza che può essere un termine un po' inflazionato si intende percorsi che permettono di conoscersi maggiormente, cioè di conoscere anche il proprio funzionamento, quando noi ci portiamo un po' oltre un limite. Oggi ovviamente eh, l'imprenditore si identifica tremendamente nella propria azienda, soprattutto in quelle eh, no, gestione familiare. Eh, e questa identificazione fa sì che la persona si desintonizzi moltissimo da se stesse e eh, è importante allora ritornare a volte, darsi degli spazi hanno, eh, molte persone hanno una sensibilità ad esempio anche oggi parlavamo sempre di formazioni che si stanno costruendo questa dovrebbe partire da settembre che abbia a che fare molto con la natura un ritorno alla natura la natura ovviamente ci permette di concentrarsi un po' In noi stessi. Eh, quello che è importante tuttavia appunto nel deve proteggersi, proteggersi nel senso deve tutelarsi, deve tutelare il proprio benessere, perché da, dal proprio benessere dipende quello degli altri, no? Di, Quindi ci ha riportato sul centrarsi sulla propria persona, la natura amica che ci riporta a rivivere i colori, le sensazioni, i profumi, che ci riportano dentro noi stessi. fermarsi anche, A fermarsi. Io, io sono una promotrice della, della, del, della, del silenzio e della calma. Nel senso, soprattutto in quest'epoca di grande cambiamento, dove sembra che ci, ci prenda una frenesia, no? Dobbiamo fare, dobbiamo decidere, dobbiamo. Ecco, questo è il periodo della sospensione, io dico sempre dove c'è una grandissima disponibilità eh, di creazione, perché il nuovo nasce certamente nei periodi di grande crisi, quindi per poter fare il nuovo c'è però l'esigenza di una gestazione, cioè di un periodo di incubazione, dobbiamo darci anche del tempo. Dobbiamo, ha detto, ha detto due cose importanti, meditare cam, camminando, ma ci uh -huh. torneremo. Il tempo è tiranno perché mancano 5 minuti alla fine. È volata la torno. puntata. È volata la puntata a queste donne professioniste, sì. però Giusy, poi torneremo a salutare la dottoressa prima di, di chiudere la puntata. Giusy, abbiamo parlato, un volo d'aquila così veloce su alcuni servizi, alcuni strumenti per l'impresa, alcuni strumenti per la protezione. Alcune cose che ci sono all'ordine del giorno. Regione Lombardia ha fatto qualcosa? C'è qualcosa? Sì, Regione Lombardia sempre come strumenti, è la terza, il terzo focus che volevo fare per quanto riguarda sugli strumenti a disposizione delle aziende, ha stanziato 13 milioni a fondo perduto. Cosa significa fondo perduto? Sono a disposizione delle aziende che hanno sede eh, legale o operativa in Lombardia e che eh, vogliono avere un fondo perduto per abbattere, gli interessi di un finanziamento stipulato con una banca. Cosa significa? Dal 1 gennaio in poi tutte le aziende che hanno stipulato un contratto di finanziamento con un intermediario finanziario potranno richiedere l'abbattimento nell'ordine del 3% in conto interessi per questo tipo di finanziamento che, possa, che sia sia per liquidità che per investimenti in maniera tale da poter abbattere gli oneri finanziari in termini di impatto di bilancio aziendale. Chiaramente ci sono dei limiti perché il limite massimo è 150.000 euro di finanziamento nell'ordine di 10.000 euro massimo di oneri finanziari, ma c'è la possibilità a questo interno anche di abbattere un po' il costo eh, nel, nel, nell'ordine massimo del 50% dell'eventuale garanzia del Cofidi fino a un limite di 1.000 euro. Però, ecco, insomma, è un altro piccolo aiuto a fondo perduto di abbattimento degli oneri finanziari che fa sempre bene nel bilancio delle nostre aziende e che può aiutare appunto a recuperare quel costo del denaro che magari in questi, in questi periodi ci ha un po' appesantito o comunque magari quelle linee, quelle forme di finanziamento che le aziende hanno fatto e che non rientravano né nella Sabatini né in altre linee agevolative. Ecco, Regione Lombardia ha stanziato questi 13 milioni da destinare al, al fondo perduto per il contributo interessi. Grazie Giusy, ma dove la possono trovare la Giusy? Su LinkedIn? Esatto. Su LinkedIn? possono trovarci... Giuseppina posso... però, Giuseppina Biondelli. Sì, perché il mio nome è vero, è Giuseppina. Giuse... Giuse... Abbiamo... Uno scoop uno abbiamo annunciato. <ride> dove possono trovare la dottoressa Scappini? Su LinkedIn, dove possiamo trovarla? Su LinkedIn? Tutte le mattine ci danno un... Su titolo... LinkedIn mi trovate... Ci sono le bricioline di psicologia tutte le mattine. 60 che, secondi di psicologia. C'è 60 secondi di psicologia che sta avendo un grande successo i suoi video, dottoressa. Mi Previ trovate anche sugli altri sociali. Dice la Hilda, brevi e efficaci. Brevi ed efficaci. Grazie. Oh, Va bene, oh, la salutiamo la ringraziamo, la dottoressa. e chiudiamo la trasmissione. È nostra amica e sempre... Ma coinvolgeremo per quanto riguarda magari ad ottobre, nel mese dell'educazione finanziaria, Giusy, sul tema del passaggio generazionale. Sì, assolutamente, perché l'impatto... Magari una volta in presenza, magari qui, magari una volta... Magari qua, in presenza, magari in ecco, in magari... 9, magari, vedremo di fare, perché il, volentieri, volentieri. il qui presente sta lavorando per questo, ma ci devo <ride> lavorare, devo trovare un nuovo sponsor, un nuovo formato, devo, devo lavorare. Giusy... Un saluto agli imprenditori. E per quanto riguarda la protezione, è importante proteggere. Abbiamo un minuto. Ho la frase per chiusura. Sicuramente, dedicarsi tempo, come ha detto la dottoressa Scapini, aiuta e anche dedicare tempo alla protezione, alla pianificazione della patrimoniale di ognuno di noi, aiuta anche ad alleggerirci dalle preoccupazioni, della responsabilità, del ruolo che ricopriamo. Quindi tutte quelle attività che possono aiutarci a, far, a stare meglio e a sentirci meno appesantiti, meno stressati, perché comunque nell'attività nell di ogni giorno, nell'esercizio della nostra professione, del nostro ruolo c'è già molta responsabilità e molto stress, quindi cerchiamo di svolgere, di togliere tutto quello che è possibile togliere e dedicare il tempo anche al silenzio come ci ha suggerito in maniera abile la dottoressa. Quindi abbiamo fatto una puntata sugli strumenti per le imprese, dal punto di vista finanziario, abbiamo fatto un volo d'angelo, ma noi ci saremo a vostra, a vostra disposizione sui social, LinkedIn, Maurizio Poli, la Hilda c'è sì, presente, sì, sì. la Giusi, la dottoressa. Quindi il maggior modo per contattarci è LinkedIn, perché è rapido, ci sono i nostri riferimenti, numeri di telefono, mail, tutto lì. È un bellissimo strumento da utilizzare. Chiudo questa bellissima puntata con una frase del mio scrittore preferito, che è Paolo Quello che ci dà un senso sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista psicologico. Ma cosa sta dicendo? Sentiamo, Sentiamo questa frase per chiudere questa bellissima puntata che dice aspettare è doloroso, dimenticare è doloroso, ma non sapere quale decisione prendere è la peggiore delle sofferenze. Non sapere quale decisione prendere sia nell'ambito personale sia nell'ambito aziendale.